eccoci qua buonasera e benvenuti amici di cultura del progetto cultura benvenuti all'intervista con John Bruschini e questa sera abbiamo qui con noi Marco Nocera ciao da Brindisi Brindisi curare da VIAPI assolutamente. Oh, oh, pure, oh, è, appi, oh bellissimo. Allora, ci cioè siamo visti <ride> anche in altri contesti, abbiamo avuto modo di disquisire eh, del più e del meno, ma soprattutto a livello artistico di quello che hai fatto, che è una bella carriera. Tra l'altro io qui ho oh, eccolo qua. Ah, eccolo qua. Marco Nocelli. L'ultima delle sì. mie sofferenze. Sì ecco le fatiche di Ercole perché comunque un bel lavoro eh? complimenti Luke guarda avanti avanti cioè guarda avanti forza ragazzi poi noi siamo preciocati quindi insomma tu non ho mesi e <ride> eh, la lente di testa non so non so perché di tante gli occhiali prendono il sbloccano non so di poter poi la senza per cui ci diciamo, ha operato all'alter quindi oh, va bene va bene così e eh vabbè, dai, ottimo. Facciamo un po' tipo, vai con un giornale, allegria, Dio, eh, io. <ride> eh. Marco, io ho letto quello che hai fatto, quindi non, non ho più neanche bisogno di andare a vedere eh, e tenere sotto mano su, sugli altri <ride> schermi, no? il gobbo, le cose, per vedere i suggerimenti. Allora, io eh, sono rimasto molto sorpreso, perché poi oggi ho avuto una bellissima conversazione con un uomo che da 40 anni è in Rai, che ricerca i talenti, eccetera, e che mi diceva, dice, ma tu lo sai che... dice, io generalmente vado in giro a cercare i talenti, cose del genere, dice, ma lo sai che generalmente chi diventa un talento poi è iniziato da bambino, magari i genitori gli regalavano uno strumento musicale, gli ho detto, fermati, che io proprio ieri sera ho parlato con un ragazzo, che eccolo qua, Marco Lucera, e quindi ci siamo messi a parlare anche un po' di te eh, ho detto ho parlato di Marco cera che leggevo nella sua bio che da bambino regali di qua, regali di là raccombinati di vascelli e lo vedi che mi <ride> io all'età di 5 anni mi hanno regalato una macchina per scrivere e quindi alla fine sono diventato uno scrittore e un giornalista io non lo so però ci sarà qualcosa nel DNA come diceva un altro amico sarebbe così sarebbe così e è palese, per uno cioè, non è che eh, diciamo, eh, si improvvisa qualcosa, um, cioè, già per dirti già all'età di uno o due anni è appassionato già di musica già il primo regalo è stato sotto delle cuffie da bambino perché mi piace già la musica da uno o due anni. E eh me lo vedi? Per esempio, tipo che il segreto che... di, il, il, il di Stara è diciamo, una delle intera pilastri pilastra della mia infanzia perché era in pratica a che mi da sola, mi mandava in testa, proprio. Allora, <ride> Ma è pure vero che se ti fanno quel genere di regali, vuol dire che uno è perché sì. sa che cosa regalare a quel bambino, no? Perché sa che già predilige a, di a diversi interessi. Vero vero, vero, vero, vero. E tu già da giovanissimo, 8 anni? Che hai fatto a 8 anni? Che facevi a 8 anni? No, ancora, ancora prima, perché vorrei andare un po' prima. A 6 anni avevo già la macchina 2 casi, per <ride> Quindi ho, detto già, ho già detto tutto, poi la radio è stata un po' un po' per il passo di velocità perché ho, messo, ho mosso in crisi, i miei vittori mi accompagnassero a vedere come era fatta la radio si scritto. che peraltro non so a fare la forza. oggi pomeriggio, mi sono non sentito, quella una delle prime persone che mi accolto in radio, che adesso c'è un'agenzia di comunicazione, stiamo collaborando con un'altra cosa, a livello di, eh, di video marketing, quindi vedi un po' come strano il mondo che poi alla fine... e lui mi conobbe, mi disse Marco tu ti slancerai e andrai avanti a, a gambe elevate, cioè ovviamente tu hai detto a gambe elevate perché mi fatti un po' che cane o perché ho la <ride> rinaccia di corno? Vabbè, vedi un po' tu. <ride> no, però ti sei districato bene, no? perché non è facile. Sì, sì, sì nel marasma eh, sia delle radio, delle emittenti, e poi degli editori, poi avuto insomma, eh, no non parlo di fortuna, cioè c'è cioè il talento, perché il talento è importante, è vero che a volte serve... La consultazione. ecco, sono, e sono anto, ancora, tuttora, a testardo, sì. a volte anche mi discapito per carità, perché quando... Sono molto tutti la... e decisi... Allora, questo sì. progetto bellissimo di questo CD che è targato eh, etichetta Music, Music Force, Force. E noi mandiamo i saluti a Alessandro Carlettozzini. Che eh, salutiamo, ciao Alessandro. Ciao. Grazie di cuore anche per la pazienza perché con lui anche sono una pallina impazzita. Ecco. E salutiamo anche la ERUM. Che vogliamo dire? Sì, sì. Allora, Erum è una società, eh, una, anzi una holding di società, eh, che è un, è un progetto che punta al discorso dell'ecosessibilità a livello industriale, eh, oltre a quello cerca anche di, di portare un po' il senso della cultura e della, della veredazione, anche perché fare industria lo abbiamo scoperto anche in questi ultimi due anni con il lavoro agile eh, è importante la necessità di essere dei, delle persone degli individui sociali, praticamente in questi ultimi due anni che cosa è successo? Ci hanno chiusi nel gabbio, come si può dire quarantene su quarantene paura del Covid eh, segregazione domestica, se così possiamo dire, e quindi che cosa succede? Purtroppo tutti, tutto si è alletta, tutti si eh, mister ancora quello che è un filone comune che porta alla fine in azienda, alla fine di comunicare tra di noi il contatto per, della persona. E anche un, un incremento, uno, un consumo di fine giorno, una fine va. È co no, bellissimo, comunque, eh, vabbè, noi ringraziamo quindi eh, da parte di tutti per questo contributo dell'aereo. Sì. anche voglio è... anche ringraziare l'ufficio stampa che mi ha sopportato. Ecco. Niccolò Russo e Laria Atenziti. Sono conosciuti per altri un di quanto sarebbe comico, manca fare la posta. È molto bello, mi piace, a livello grafico è stato studiato bene. Allora, all'interno, sì. vedete Marco qui in totale relax, sì. che guarda verso... Eh, verso chi, chissà che cosa guardava. non mi ricordo non quello. L'orizzonte, dice guardiamo avanti, ok, e dice così. Questo è un viaggio nelle sensazioni di attimi di vita che ci caratterizzano incontrando persone, condividendo spazi, emozioni e il nostro tempo come accade quando si parte verso nuove destinazioni, con un bagaglio pieno di ricordi e la voglia di costruire qualcosa dettato dai propri sogni e dalle aspettative, dalla voglia di libertà e dal desiderio della passione, ma anche da delusioni amorose e non solo e tutto ciò porta a guardare sempre avanti per non lasciare nulla al passato nemmeno la più piccola emozione quindi guardiamo sempre avanti ecco qua e, e, ed è molto esplicito il messaggio è bello parlare anche di sogni no perché comunque si sì, sì, sì. aiutano a guardare avanti è vero no certo certo è così perché quando uno idealizza un concetto un qualcosa che magari al momento può anche essere astratto, però fai in modo che poi quella cosa diventi qualcosa di reale. Idealizzare e realizzare è come appunto un brano. Tu lo pensi, lo scrivi, lo suoni, lo rendi accessibile e fruibile al pubblico. Proprio se vogliamo andare nel contesto della musica. ecco Come anche, anche una, un dipinto vedi un qualcosa, lo immagini, o un, anche che sia astratto, lo immagini, lo stendi su una tela o anche su un foglio che sia magari una, una schizzo che ti voglia e rendi, lo rendi concreto, idealizzare e realizzare. Ottimo. E quindi è un bel percorso abbastanza difficile, diciamo, perché alla fine uno deve essere convinto di qualcosa comunque ha avuto tutto un percorso attraverso le radio, no? cioè queste realtà locali che comunque hanno, che magari erano pure piccole, ma Radio Ciccioriccio se non sbaglio non trasmette solo a Brindisi, stiamo parlando di una... No, una... è un bacino di utente molto molto ampio, molto molto ampio già all'epoca in cui avevo iniziato io, che è iniziato il tempo sono entrato quasi a gamba tesa, però sempre ho sempre partecipato come ospite, era sempre un po' borderline perché piombavo come un po' eh, un prezzemolino <ride> Un trastemolino no, anche di Anna D'A che però la fine ha di collaborare no, dove potevo. Poi, no, eh, nel 2007-2008, ovviamente... che hai riportato il tuo primo inedito, era? Allora... nel 2007 però ovviamente l'ho fatto un po' passare eh, non dico una salvato era semplicemente un esercizio che passa a radio anche se potrebbe essere le 11 di sera a mezzanotte luna non è che conta è una soddisfazione personale e, e poi lì, un altro brano e quello è stato un po' un trampolino diciamo no, di lancio perché da lì poi gli esiti mm. Come sono andate le cose? Stato... Poi andavo un po' a singhio, cioè perché che cosa è successo? Perché alla fine poi ero più escratto dal lato delle, della televisione, per questo momento stavo lavorando un po' anche a radiare una, che quella che era che è stata la mia, una mia, la mia impresa più diciamo, solita che mi ha portato a fare cortometraggi, videoclip musicali. E a girare anche appunto gli altri dei brani, eh, che tutto nato curiosamente dal da comporre le colonne sonore per un, uno o più i miei cortometrasci. E da lì ho detto: Beh, che comporre colonne sonore. Vediamo che succede se qualcosa riesca a portarlo nella realtà. Perché poi per fare esempio. Lui, eh, eh, il brano, quello lì, che ho fatto passare tantissimi anni, anni fa, cioè, si chiamava Hate of Love", in cui Il cui progetto iniziale del videoclip clip quello russo e che ha un cortometraggio che si chiama Londra Nascosta. che È un film che eh, tratta del problema dell'omofobia e dell'oppulenza delle donne. Che ha raggiunto su YouTube 300.000 visualizzazioni. Mamma mia, cioè incredibile! E un gi giro è strano, lo so, è abbastanza strano, ecco. Quindi eh, ma attualmente invece su a cosa stai lavorando? Perché voglio dire il, il CD mm. di cui abbiamo parlato non è il primo, no? Questo non è il primo. No, è il secondo. E secondo il secondo, il primo però lo fatto in digitale perché non era ancora pronto a un lancio fisico in quanto lavoravo a Bordo Tedena, però dal croce era quindi non potevo sdoppiare, già li sdoppiavo già lì a bordo, quindi... <ride> ed è stata più una raccolta di singoli, che è possibile comunque trovare su Spotify, Amazon, po tutto, ma è un va? E tu là, eh... una deve essere sempre un filo conduttore, no? Tra, sì, tra sì. un brano e l'altro, e quindi all'interno sì. dello stesso CD. E... e come nasce però questa ricerca? Cioè, voglio dire, uno... Eh... Elabora, è un po, però... di... Viene sì, elabora... un po di emozioni perché lì per esempio andiamo un attimo a interrompere se me lo concedi parliamo di Comune Anarchy che l'album precedente anzi la, la raccolta precedente in 2019 in pratica eh... È una raccolta di vari singoli, eh, però a parte qualche brano che era unicamente nel, eh, nell'album, eh, quale appunto Homer Atmosphere, racconta un po' il percorso tra uno sguardo eh, nostalgico, la sensazione di essere a casa, quindi Homer Atmosphere arrientata, ecco, e poi varie altre situazioni, un primo approccio della passione. Eh, diciamo ci sta anche Hater Love che ha visitata ovviamente che ha la craccia cosa di un master e a Stephen Uncino che ho fatto tra la delusione in Silent Spite la forza di credere se stessi in a world Bit eh, One be second, sarebbe, o eh, non, sarò, non sarò mai secondo o la scelta alternativa di qualcun altro okay. Bellissimo. e quindi questo conduce a Luca Head che inizialmente un grano Luca Head che lo volevo includere in Homer Altman ah, so, che poi la mancanza di tempo non mi ha concesso diciamo, certi benefici ma grazie a, a questo album a, a Homer Altman ho potuto incontrare Alessandro tramite un contatto in comune che, parla, eh, che è Simone Nani, Simone Jay, che un mio carissimo amico di te, dei tempi in cui stavo nel eh, 2003 a Radio Dara e da lì poi ci siamo ritrovati anche in altre mie senti radio. E questa è stata una cosa molto bella perché abbiamo appunto mantenuto i contatti per fare citazioni, diciamo. E ecco, la cosa bella, la, la radio, la musica, in su, ecco. Quanto tempo, tempo ci è voluto a partorire? Perché ho sentito comunque pa pareri molto contrastanti no? tra artisti e sì. cantautori, no? c'è cioè, chi ti partorisce sì. un'opera durante il lockdown, chi invece nei momenti di apertura non riesce sì. a lavorare perché non ha l'ispirazione, poi lo chiude in casa. Vero, vero, vero, vero, assolutamente vero. vero, vero. Certamente vero. Eh, allora, l'Italia Hende è nato un po' in un periodo abbastanza erandomico per, per alcuni brani. Eh, per dirti la prima traccia, send Standard -in motion inizialmente si chiamava in un'altra maniera ed è scritta in tempi non sospetti. Ma che volevo dire chiamava in un'altra maniera. Eh, però poi ho fatto variare un po' di, di situazioni. Uh, inizialmente, come traccia, era improntata su un genere ben abbastanza scalmo. però quando ho sentito quella voce di David Zeppieri vedete, eh, no, qua cambiamo di nuovo a schiena ed esci e sparato questo bel zap -step, bello corposo che ogni volta che quando è stato pronto mi viene in mente il caffè okay. perché il caffè della prima mattina è bello, lo, lo, bello corposo la se ne abbiamo quella la colazione sostanziosa è come se questa intimation fosse la colazione per chi ascolta l'album ecco perché il primo fatto che fa il giorno della mattina che cosa ti prendi il caffè è la colazione sotto cioè, il discorso e vai avanti e quindi apri le gance eh, è un po' eh. una strano strana so. no no no condivido perché una volta ci realizzai un video proprio su questo cioè sul primo caffè quindi condivido pienamente quello che stai dicendo è da qualcosa di catartico e chiaramente di purificatore e di apotropaico perché c'è pure una funzione un po' magica all'interno del rituale del caffè non so se avete mai assistito parlo un po' a tutti in generale al rituale del tè presso i coreani, i cinesi, eccetera, no in cui c'è una persona specifica in casa che lo fa tu eh, sì. hai fatto questo, questo esempio del caffè come per dire, eh, c'è cioè, tutta una preparazione che comunque dietro un lavoro così colossale che fisicamente quando poi uno entra in uno store, perché poi il CD lo troverete in tutti gli store e online, eh, sì. Se volete sapere di più comunque su, su Marco, Marco Nocera, andate anche sul sito, a parte consultare la sua pagina sì. personale, perché... Vabbè, vorrei, vorrei più eh, sui social, perché ovviamente il sito purtroppo è una... Eh, ormai viene considerato più un biglietto statico, no? Nel sì. social c'è l'interattività, anche perché a me non piace... Per eh, a me piace interagire ma è che non mi piace collocare un piede in stallo come fanno altri un... alcuni artisti che purtroppo anche se magari c'è ancora una rampa di dancio se la credono no quindi dico ah ma io quello ho fatto si <ride> capito sì. un po' ma non io anche a crederci no? ecco no, sì, ragazzi, eh... i, i, i social da un lato hanno ucciso eh, i siti internet perché Comunque, anche quelli più dinamici alla fine sono fatici, cioè vai lì, interagisci sì. ben poco, mentre andando sui sì. social puoi interagire direttamente con la persona, e non solo con lui, ma anche con le persone a lui associate, connesse e via dicendo. E quindi è straordinario. Per cui, voglio dire, Marco Nocera. Marco Nocera lo trovate anche su Facebook, e su, sì. Marco Nocera official su Instagram. Poi, ma su... il sito eh se sì, eh, non che su Twitter, Marco non c'era 1.185, non ricordo, ma io guarda, cioè, eh, ci sono tante citazioni che a volte spuncono perché sono quasi tanti social. Cioè, Ora eh. ci ho provato anche un po' TikTok, ma eh, a volte se ne fa uno un considerato dei social da parte di tanti che ve lo vedono come. Un trampolino di lancio e di monetizzazione. A me non è neanche di tanto, era per me è un mezzo di comunicazione che va usato con uh, i giusti principi e le dovute cautele. Marco, noi ti siamo grati per questa tua partecipazione, per questa tua presenza. Sei molto simpatico, sei bravo, e anche le persone che hai intorno che ti hanno aiutato a costruire questo lavoro. Cioè sono brave, io sono eh, io ora vedete il cartellino qui accanto a me sullo schermo che dice iscrivetevi al canale, fatelo perché così riceverete la notifica in tempo reale quando eh, stiamo per trasmettere e, ricordo a tutti brevemente che il progetto Cultura nasce da artisti per gli artisti e per gli amanti dell'arte, è un progetto basato sulla condivisione a livello mondiale e internazionale. Detto questo, noi in questo momento vorrei, eh, dopo, aver, attimino, dopo aver ringraziato Marco per la sua eh, partecipazione stupenda a questa trasmissione e ringraziare anche la Music Force e tutte le persone che hanno reso possibile questo lavoro per Marco, perché noi vogliamo che il lavoro di Marco possa viaggiare anche attraverso il nostro canale e arrivare ovunque visto che gli artisti che sono presenti nella nostra rete cultura eh, amano eh, condividere il lavoro di chi entra nel nostro circuito, per cui è tutta un, una maglia, un intreccio, l'hai visto tu quando sei passato in diretta ieri sera con noi, il giovedì sera trasmettiamo appunto un talk show dal titolo eh, Va Pensiero. Dove autori, artisti, amanti della cultura, anche curiosi, o guardoni, <ride> vengono. <perché io ride> non dico anche guardoni. Perché I guardoni dell'arte, arte. questo mi capitato. piace. È capitato una volta durante una trasmissione in diretta che una persona di colore, eh, non mi ricordo più di quale paese del mondo, eh, è entrato nella diretta e è rimasto lì, non ha detto una parola dall'inizio alla fine. Allora a un certo punto. Cosa? io ho detto, dico no, vorrei sapere che lingua parli, se possiamo parlare, capire chi sei, che fai, dice no, no, io non sono un artista, voglio solo guardare, osservare, io ho detto guarda, potevi osservare la trasmissione anche da fuori, comunque la puoi osservare partecipando alla videoconferenza, va benissimo uguale, è straordinario il mondo dell'arte e della cultura, noi vogliamo ringraziarti Marco, grazie mille per essere stato con noi all'intervista e grazie a ah, sei di casa, quindi quando vuoi, insomma, puoi eh, venirci a trovare e ci ritroveremo sicuramente. E l'invito è aperto anche a tutti gli altri artisti che volessero essere intervistati o partecipare a entrare a far parte di questo circuito di condivisione mondiale. Un abbraccio a tutti. Buonasera a tutti. Arrivederci. A presto.